bentornati ragazzi Bentornati amici su Officina del Pilota Rimango un po' defilato eh, rispetto al centro della telecamera Perché qui alla mia destra c'è qualcosa di molto ma molto più interessante di me In questo video l'episodio 2 del, di come ho riparato la BMW X3 da solo Risparmiando un sacco di soldi Vedrete com'è venuta Il video è molto interessante La BMW è venuta molto bene E guardatevi il video fino alla fine Se sei nuovo in questo canale iscriviti E tra oggi e domani prenderò una pausa dai video E mi dedicherò completamente al... A leggere i vostri commenti a rispondere eh, mi avete scritto in tanti su come state passando questi giorni in quarantena E quindi sono, sarò lieto di rispondervi il canale è ancora piccolo ce la posso fare nonostante siano moltissimi infatti vi ringrazio per questo e aggiungo che appunto a proposito dei commenti anche in questo video fatemi sapere come state che ne pensate eh, se vi piace il video che cosa, cosa vi sta venendo in mente di fare dentro le vostre quattro mura di casa date quante più idee possibile e soprattutto se volete consigliare anche su quale video io posso continuare a fare per voi se magari vi è utile mi fa molto piacere poter aiutare e quindi nulla, buona visione ci vediamo presto non ne vedo più ma dai ne sento una qua Okay, okay. Uh -huh. Ho proprio lì incollato questo qua è uscito dal binario la colla e poi i morsetti tra dentro ma non so se li stacca mm. ok che colle ho salda plastica bostec plastiche dure l'oggetto è manipolabile dopo alcune ore allora, proviamo con questo brutte se, se non funziona lo stacco e ci metterò il bostec. L'odore è quello del bostic, il medesimo. Quindi se tanto mi dà tanto, io faccio asciugare proprio questo. Per farlo evaporare ben bene. In 15 minuti, avvia. Leggerà? Vediamo se funziona eh? e poi ci vediamo domani. Buongiorno, buongiorno. Via, si riparte. Andiamo a vedere com'è questo. Dunque, dunque. Vediamo. Sembra che sia incollato molto bene. Ok. questa è fatta qui devo spruzzare il trasparente senza l'utilizzo del blending perché i negozi sono chiusi e non ho potuto comprarlo e allora c'è un po di, di trasparente che non è bene amalgamato con quello vecchio quindi lo spiano e lo lucido By the waterway It's that sweet life Raise your cross Made some do crack a smile He asked if I could stay a while I'm living that high life Time to catch a flight but you can make me go Unlocking all the memories of my new home Echoes playing to and fro, to and fro, back and forth, yeah Caught some kids dancing in the alleyway Crazy how the melodies began to play, yeah Yeah, yeah, yeah. I never dated a black guy I said you're brown yourself Let me offer help Come on inside Where well, everybody knows your name Everybody knows your name Time to catch a flight but you can make me go Unlocking all the memories of my own Sunlight that always stays in a by the waterway It's that sweet life, sweet life. The bug up da ba da ba the ga ga ba ba ga ga ga ga ga ga ga